Se dico una parola in inglese il video finisce Vabbè se parlo inglese il video finisce Bella ragazzi vi ricordo che se volete supportarmi potete andare all'interno del negozio oggetti Nella sezione supporto un creatore inserite il codice fortu Poi accettate Da ora ogni acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Allora ragazzi ci stiamo dirigendo in questa zona che non so come nominare in italiano Per tentare la sfida se parlo inglese il video finisce Potrebbe sembrare una sfida stupida ma vi assicuro che non lo è io, ovviamente, verrò assolutamente doppiato da qualcuno che si prenderà la mia arma, lo sapevo! Lo sapevo! Lasciatemi stare! Ok, ha funzionato, stranamente ha funzionato, non so per quale oscuro motivo. Salterà qualcuno addosso? Sì, no. Eh? Non farti male, grazie. E eh, vabbè, ti pareva. Mi pare che se mi metto nell'angolo non dovrei subire danno? Esatto, esatto. Ragazzi, le tecniche, le tecniche! Allora, dai, pigliamoci un po' di barilossi. Cerchiamo anche qualche bella arma. Io, per esempio, ho visto già un fucile a pompa. Dovrei, in realtà, buttarmi per pigliarlo in fretta. Non lo so. Dai, dai. Ok, vai, andiamo. Non perdiamo tempo. Ma infatti, per questo motivo volevo essere veloce. A me? No, non è a me. Ciao, Fra. Ciao, Fra. No, no fra, fra, lascia sta, guarda, non te però qua. Ci ho ripensato. Ciao. Via, via, via, via. Fiamocita roba. Ah, questo può essere interessante per eliminarci il tipo. Credo che questo sia l'unico modo, insieme a pochi altri, per eliminare i tizi con le spade laser lì. Quindi andiamo. Ragazzi, laser ovviamente datemela come parola italiana, ok? Ah, A parte che sta questa qua, quindi facile. Okay. Datemela come parola italiana, voglio dire, perché in realtà spada laser in inglese si dice in un altro modo, quindi... Intendiamo quella come termine proprio adatto per perdere la sfida in questo caso. So dove ha messo la trappola, io non l'ho presa. Non so come. Non so vedere. mi interessa. Via via via. Io non so come sto veramente facendo questa cosa. Ho la spada perché? perché sono così lento? Non ha senso. Vabbè, ma stavo un tipo che mi stava evidentemente sparando. Non so manco da dove. Ma c'era, cioè, era ovvio. Che cosa regalino? Vediamo. Interessante Anche se mi servirebbe un fucile a pompa più decente Comunque tra l'altro ve lo dico ragazzi Questo video conterrà dei tagli ok Ovviamente sarò sincero perché lo sapete Io quando perdo le sfide mi diverto più di quando le porto a termine Quindi tranquilli Non avrò problemi nel pubblicare eventuali parole inglesi Però comunque devo fare dei tagli Altrimenti il video poi diventa troppo lungo E per certi aspetti anche noioso Ma dov'era il tipo? No! Mamma mia Mamma mia, ma sei serio? Ma sei serio? Fra Ma sei veramente No, Fra, stai a scherzare Dai Cioè, stava veramente nascosto nel Dai Dai, non... guarda, non ci voglio neanche credere. Non lo voglio manco accettare Scrigno? Sì Buonasera Niente, buonasera Ah, no, aspettate eh. Il piccolo... Potenziamento fa sempre bene Ok dai vediamo la barca andiamo Con le armi non sto messo malissimo Oddio mi farebbe comodo Comunque un fucile a pompa O una mitraglietta migliore sicuramente Però cioè si può fare, non è Che sto messo male Poi comunque la, la spada laser ci aiuta un sacco Qualche volta nei cespugli ci sono gli scrigni Però solo in alcuni A parte che ho paurissima quando vado nei cespugli Dato che io sono il tipo che si mette dentro, quindi capito, ho il trauma di un tizio come me che si può mettere nei cespugli. Messa? Pega. Cerca? Uh, carina questa cosa. Vabbè, nulla che ci interessa. Però vabbè. In realtà, forse qualche cura per la vita mi interesserebbe, però. Gialla. Ciao, tizio con la barca. Uh, pre. Ah. Se vuoi utilizzare la spada, dobbiamo stare sullo stesso livello. Non so se lo sai. Beh, va tranquillo, cioè. Guarda, guarda, mi metto pure sullo stesso livello, dai. Dai, caccia la spada. Hanno rimesso lo scar silenziato Seri? Da quanto? Non ne avevo idea Oh Oh eh, vabbè. eh però non gli devo far prendere la spada laser Perché altrimenti poi Ha un bel vantaggio anche lui Se non ce l'ha Invece secondo me me lo riesco a mantenere bello fresco No. Eh si sì, ho preso il vantaggio ma se l'è presa vabbè Mamma mia quanto ho rischiato qua Vabbè meno male c'ha un po' di roba per curarmi uh, Scontro veramente Folle però è andata bene Dai raga sta andando stranamente bene Io so che ora o dico una parola in inglese oppure mi arriva una cecchinata Non lo so qualcosa del genere Però Devo dire che è stata una bella partita Nel caso perdiamo, dai Oh tizio, aspettate Tutto carico, ok Non manco visto se qualcuno aveva un fucile a pompa migliore Non ci ho fatto proprio caso, vabbè Confido nel fatto che io sia Abbastanza attento da accoggermene. Dovrebbe stare giù, dai Sono pure più in alto Ah Mo, mo, mo ci divertiamo eh. Mo ci divertiamo Devo solo dargli un po' fastidio Non lo faccio curare Così poi gli salto addosso con la spada Andata? No si è completamente curato Mamma mia Mi ero visto proprio Ciao Mi ero visto Panichello Panichello Vabbè Ha perso cioè Ma no, per forza Per forza Cioè ho veramente... C'è 19 di vita. Qualcuno mi guarda. Sono morto. Ciao proprio. L'ho giocata male, l'ho giocata male. L'ho fatto curare. Quindi io ho fatto finire tutte le cure. Così non poteva darmi più nulla. Vabbè. Me lo merito, me lo merito. Se perdo me lo merito. Non è ancora persa. A breve. Ma non ancora. Sparabende? Serio? No, ragazzi, non spara cioè. Questa partita poi è da vincere. Se non bende. Sparabende... Io... Perché non sto mai zitto? Sì, non spara bene. Lasciami stare, lasciami stare, lasciami stare. Dai, tanto hai capito che mi serve. No, serio, vabbè. Ciao. No, vabbè, ho perso. Ciao. Qua mi sono salvato in una maniera veramente folle però non vuol dire che ho vinto anzi il problema è che ho la lampadina in testa no che se qualcuno non mi vede nel nella nebbia I 7 pro qua Ce penso io Mi faccio uno da io Cioè Mi rimetto nel cespuglio Non mi interessa Questo cespuglio Già ci ha salvato In un'altra sfida Ci risalverà ora Tempesta, non fare l'infame Funzionato Ragazzi non ce la faccio più Cioè è sta, sta diventando scocciante Non lo so sto, sto qua da anni Non so manco io come sono salito E, e mo sto qua Vabbè lasciamo sta Ti assicuro fra non, non ti faccio salire Cioè tutto è che vedo che sali Ti comincio veramente a bombardare tutto è che vedo che sali Si gioca così dai Speriamo che i due Se le diano di santa ragione Altrimenti Per me diventa un casino Buona fortuna signori miei Ok ok ok vai ora Sì, sì Se dico la parola in inglese del mio finisce. We did it guys, we did